Il jazz è difficile? È un pregiudizio? Lo scoprirete leggendo Il pregiudizio universale, un libro edito dalla terza in cui si parla anche del jazz, del pregiudizio sul jazz, e da musica difficile diventa musica facile.